Buongiorno, sono il dottor Carpegna e se anche a te hanno detto che non hai abbastanza osso o non hai abbastanza gengiva per poter mettere delle protesi fisse tramite gli impianti, questo video potrebbe aiutarti. Io mi occupo di implantologia da più di 15 anni, sono autore dell'unico libro in Italia sugli impianti dentali e questo video potrebbe aiutarti a capire se quello che ti hanno detto corrisponde alla verità. Infatti sempre più spesso ci giungono in visita dei pazienti ai quali era stato riferito dai loro dentisti la loro impossibilità di ricevere delle protesi fisse a causa della mancanza d'osso o della mancanza di gengiva. La cosa più stupefacente che notiamo è che sempre più spesso a questi pazienti non erano stati fatti neanche gli esami necessari per stabilire se gli impianti potessero essere o meno posizionati all'interno della loro bocca. Questi pazienti ci riferivano al fatto che la loro diagnosi era stata basata su due tipi di lastre, la panoramica e le lastre endorali, che non sono assolutamente sufficienti per poter stabilire con esattezza la quantità di osso presente nella loro bocca. Queste lastre ci permettono al massimo di sapere l'altezza dell'osso, però non ci può possono dare con precisione esattamente l'altezza espressa in millimetri, che è l'unità di misura che ci serve per capire se questi impianti possono essere o meno utilizzati all'interno del robot. L'unico esame veramente efficace e indispensabile per poter effettuare questo tipo di misurazione è la TAC. La TAC è una lastra tridimensionale che ci permette di valutare con l'esattezza dei decimi di millimetro, quindi molto più precisa del millimetro, la quantità di osso residuo all'interno della bocca dei nostri pazienti, sia per quanto riguarda l'altezza sia per quanto riguarda lo spessore. Solo sapendo queste due dimensioni, con esattezza noi sappiamo se possiamo posizionare gli impianti, che altro non sono che delle viti che noi inseriamo all'interno dell'osso, e se questo è sufficiente per poterli ospitare. È indispensabile distinguere l'arcata superiore dall'arcata inferiore, perché hanno due tipi di trattamento completamente diversi, e quindi occorre analizzarle singolarmente. Per quanto riguarda l'arcata inferiore, nella stragrande maggioranza dei casi è quasi sempre possibile posizionare quattro impianti che ci permettano di fornire ai nostri pazienti una dentatura fissa, spesso e volentieri nell'arco della stessa giornata. Questo perché l'osso della mascella è quello che sostiene il mento e le ossa della faccia inferiore e quindi non si andrà mai a riassorbire nonostante i denti vengano estratti o nonostante vengano posizionate delle protesi sopra di esse. Quando i denti vengono estratti, nei primi sei mesi dopo l'estrazione si perde circa il 60% dell'osso che li circonda e questo spesso e volentieri ci crea dei problemi nel momento in cui dobbiamo poi andare a posizionare gli impianti dentali. Un'altra aggravante è data dal fatto che l'utilizzo di protesi mobili che come sappiamo determinano un movimento continuo di queste all'interno della bocca porta a un successivo e massivo riassorbimento delle ossa e quindi ci troviamo nella condizione di avere meno osso a disposizione nel caso in cui volessimo andare a posizionare degli impianti. Per quanto riguarda la mandibola esiste una struttura anatomica che limita il posizionamento di impianti questa struttura anatomica si chiama nervo alveolare inferiore entra all'interno della mandibola più o meno qui nell'angolo e fuoriesce in questa zona come potete vedere in questo buco qua all'altezza più o meno del primo o secondo premolare inferiore quando i denti posteriori vengono estratti e quindi l'osso si abbassa noi non abbiamo una altezza sufficiente di osso per poter posizionare gli impianti se non andando a perforare e intaccare questo nervo che però è responsabile della sensibilità di tutta la guancia interna del labbro inferiore e di una grossa area della mucosa interna della nostra bocca quindi è una struttura che dobbiamo assolutamente preservare ed evitare di toccare durante le nostre chirurgie ed è per questo che la tac è indispensabile per poter valutare al millimetro la distanza che noi abbiamo tra l'osso residuo e il nervo che scorre esattamente sotto di esso nel caso di pazienti che abbiano perso notevolmente l'osso alveolare ci troviamo nella condizione di poter mettere gli impianti solo in questa zona qua quella compresa fra la fuoriuscita dei due nervi nella quale non scorre nessun nervo e quindi noi possiamo tranquillamente in questa zona andare a posizionare i quattro impianti che ci servono per poter posizionare la protesi che abbiamo visto. Questa zona fortunatamente non scompare mai del tutto perché questa zona è quella in cui si inseriscono i muscoli del mento e la zona che supporta il mento e quindi non andrà mai completamente riassorbita e ci sarà sempre una quantità di osso residuo almeno un centimetro nel quale potremmo tranquillamente andare a inserire degli impianti che ci permettano di bloccare una protesi nell'arcata inferiore. Per quanto invece riguarda l'arcata superiore che ha un comportamento completamente diverso, questa tende a riassorbirsi molto di più dell'arcata inferiore e in questo caso abbiamo altre strutture anatomiche che ci possono limitare notevolmente la possibilità di mettere questi impianti dentali. La struttura più importante che abbiamo nell'arcata superiore è il seno mascellare, che è una struttura vuota che noi abbiamo sotto l'occhio e in corrispondenza dei premolari e dei molari superiori, che nel caso in cui vengano tolti i denti tende ad ampliarsi e quindi a limitarci la possibilità di inserire questi impianti. Come potete vedere la, il seno mascellare è un buco che noi abbiamo all'interno della faccia e che se si approfondisce troppo e quindi arriva in corrispondenza della cresta dove prima c'erano i denti, limita la possibilità di mettere questi due impianti. In questi casi abbiamo come opzione o andare a riempire questa cavità con del biomateriale, quindi con dell'osso sintetico, che nel corso dei sei mesi successivi andrà a riempirsi di osso del paziente, oppure dobbiamo utilizzare degli impianti inclinati o impianti che vengono posizionati in aree diverse da quelle che si usano comunemente. Quindi nel caso in cui ci troviamo in condizioni ossa ideali noi siamo in grado di mettere quattro impianti dritti nell'arcata superiore e su di questi andare a posizionare delle protesi fisse. Nel caso in cui invece nelle aree posteriori, sinistra e destra, abbiamo questo seno mascellare che è molto ampio, dobbiamo andare a inclinare gli impianti posteriori e metterli inclinati, affinché anche le zone posteriori, quindi in corrispondenza dei molari e dei premolari, abbiano un appoggio sugli impianti per poter masticare, per far sì che le protesi che andremo a posizionarci sopra non si rompano e possano durare nel tempo e fornire una corretta masticazione.